Bentornati al Bar 5 Stelle di Pisa, quattro chiacchiere per cercare di capirci qualcosa. Eh, abbiamo con noi una delle candidate alle europee del Movimento 5 Stelle, Silvia Fossi da Signa. Sì. Da Signa. Con una storia un po' lunga diciamo, adesso sei guida turistica, sì. sei guida turistica, ma eh, in passato sei stata all'estero. Sì. Quindi conosci le lingue. Esattamente, quattro. Allora, diciamo, eh, titoli di studio? Allora, il mio titolo di studio è quello di guida turistica, appunto, quindi turismo e lingue straniere. Sì. Eh, ne parlo quattro, non tanto per il mio titolo di studio quanto, come dicevo poc'anzi, per l'esperienza di vita, di lavoro che ho fatto poi all'estero. Quindi parlo l'inglese. Quanti anni sei stata all'estero? Eh, più di dieci. Più di dieci? Sì. A un certo punto sei tornata in Italia. Sì, non ne potevo eh, più. In Italia, sì. <ride> perché l'italiano ha sempre questo cuore sentimentale. è questo. Bravissimo. Va bene, quindi diciamo. Uh, dove hai cominciato a fare gratitudine? Dove? Intorno a Firenze. Dove allora, inizialmente ho lavorato a Firenze, ma non come guida turistica, purtroppo, ma ho trovato quasi subito lavoro una volta diplomata eh, presso un'azienda, una grande azienda a Firenze, di trasporti aerei internazionali, quindi import export merci okay. Sì. Okay? Okay. con l'estero. Allora... A un certo punto hai cominciato però a diventare famosa un po' sul web perché hai cominciato a fare un blog di filmati. quanti siti c'hai? No, <ride> allora ne ho uno solo, ho un blog silviafossi.it sì. che ho aperto è? un paio d'anni fa, quindi molto prima, prima delle politiche, perché? Perché cercavo nel mio piccolo di spargere un po' il verbo 5 Stelle. Ma dove avevi incontrato il Movimento 5 Stelle? questo è sempre sul blog, sul blog, sul blog di Grillo esatto, allora vabbè, che seguo Beppe, sì. che lo seguo nel senso sì. che lo ascolto, lo leggo è eh, da <ride> quando ero piccola così, sì. me lo ricordo già fantastico quindi si va sì, indietro, vabbè, ri... è noi, eh, okay, ho... da lì poi ho iniziato quando ho aperto il blog a leggerlo, a leggere il suo blog poi da lì nel 2009 nacque il movimento mi avvicinai quindi al movimento fino a diventare un attivista proprio attivista a tempo do, pieno do proprio la signa. sì io la signa. signa provincia di firenze eh. Poi ovvio vado là dove c'è bisogno di me, che ne so, mi chiama Scandicci per sì. fare uno streaming piuttosto che Firenze. Piuttosto... Ecco perché te fai giri con sì. fai dei filmati sì. su, sulla rete sì. e questo naturalmente ti ha reso famosa. <ride> Insomma dai, sono eh, eh, Sì, ti ha reso famosa nel, nel piccolo microcosmo del 5 Stelle sì. e questo secondo me, come vi ho spiegato in una precedente puntata, l'ha favorita nelle, nelle primarie per per essere indicata come candidata. Però al di là di questo diciamo, non conoscevi Peppe Grillo, non conoscevi Casale, eccetera, vabbè come tutti. Nel conosciuto, senso era... dopo, certo, conosciuto dopo, certo. Eccetera. E quindi diciamo, è un altro caso di, un po' particolare di eh, candidato giovane con delle esperienze lavorative molto precarie sempre, eh, che a un certo punto sceglie il 5 Stelle perché non era possibile Scegliere un partito tradizionale? No, no cioè non esiste proprio, se hai a cuore anche un minimo, un pochino, un pochino il tuo paese non puoi più credere di poter delegare questi partiti, se ami il tuo paese, se ami solo te stesso, forse sì, ma se ami il tuo paese non te lo puoi più permettere. Va bene, insomma mi sembra che eh, abbiamo detto tutto, eh, arrivederci dal Bar 5 Stelle di Pisa. Ciao!